Kim Kardashian sapeva tutto sulla gravidanza di Kylie ecco le prove. E se Kim Kardashian lo avesse sempre saputo e, soprattutto, avesse già dato indizi interessanti sulla possibile gravidanza di Kylie Jenner? Difficile dirlo con esattezza, ma come ogni cosa che riguarda questa sorprendente famiglia, i segreti e le sorprese non finiscono proprio mai. Kim Kardashian aveva dato un indizio. Kylie Jenner non ha ancora confermato la sua gravidanza, ma tutti sembrano ormai convinti che la bella socialite sia incinta di circa 5 mesi. A farle compagnia ci sono sua sorella Chloe, a sua volta in stato interessante, e Kim Kardashian, che attende con impazienza l'arrivo del terzo figlio attraverso l'ausilio di una mamma surrogata. E nonostante le voci ufficiali inviino segnali contrastanti, Kim Kardashian potrebbe aver confermato larrivo dei bambini con un enigmatico post su Instagram. Poche ore fa, Kim Kardashian ha postato una sua foto in piscina con Kim, Chloe e Kylie, in uno scenario incantevole e, soprattutto, con una caption tutta da scoprire. In sé. Il messaggio non dice granché, ma chiunque abbia sfiorato una rivista nelle ultime due settimane si sarà reso conto che in quelle quattro parole ci potrebbe essere davvero il significato che stavamo aspettando. La descrizione dice solo, te tre o fusi, ovvero noi tre, ma guarda caso in quella piscina ci sono proprio quelle tre Kardashian, Jenner che stanno mandando in tilt social e il gossip di tutto il mondo con i rumors sulle loro gravidanze, anche surrogate. Che Kim abbia provato a comunicarci qualcosa a parte, naturalmente, il suo esplosivo topless. Kylie Jenner, i rumors sulla gravidanza continuano. L'ultima sulla gravidanza di Kylie? La bella socialite avrebbe segretamente speso 70.000$ dollari in accessori, attrezzatura e abbigliamento per bambini. La fidanzata di Travis Scott. Che sullargomento mantiene le labbra cucite, non sarebbe riuscita a resistere al fascino dello shopping prenatale. O oh così sostiene TMZ. Sarà probabilmente il bambino meglio vestito che avremo mai l'onore di vedere, spiega una fonte anonima alla rivista. Come molti di noi amano fare in misura decisamente differente Kelly avrebbe trascorso un po' di tempo a fare shopping online in giro per i migliori siti di accessori e vestiti per bebè, e avrebbe già accumulato abbastanza tesori da riempirci un armadio intero. Naturalmente, non vi è ancora certezza sul quando Kelly darà la buona notizia. Nel frattempo, alcuni fan sono andati a ripercorrere i twee di Travis Scott e ne hanno trovato uno che potrebbe segnare il deone di tutta la vicenda. Il 12 giugno 2017 il rapper ha lasciato un messaggio sulla sua bacheca, Legit happiest day of my life, ovvero di sicuro il giorno più bello della mia vita. Non ci resta che aspettare la conferma.